www.marizopoli.it, uh, eccoci qua con un'ennesima truffa, la catena Sant'Antonio, chiamatela come volete, Schema Ponzi, ennesima nel mondo delle criptovalute, in, in provincia di Treviso, a Silea, eh, quindi in Italia, quindi oltre 6.000 hm, risparmiatori oh, eh, coinvolti, non rivedranno vedranno più i loro soldi, i signori promettevano una truffa da 300 milioni di euro, sono stati arrestati a Dubai, poi vi riporto qui l'articolo, promettevano il 10% di rendimento mensile, come si può pensare di avere un 10% mensile, eh? interesse composto, questi calcolini, queste cose simpatiche. A tutti i consulenti finanziari viene chiesto l'iscrizione, qui, là, per ogni investimento ti chiedono tutto, qui invece greed is good, l'avidità è importante, quindi in provincia di, sì, sì, quasi tutti eh, friulani e veneti sono stati truffati. Quindi vi riporto l'articolo, quindi conoscere per decidere, attenzione alle truffe.